ciao a tutti oggi prepareremo il frappuccino il tempo di preparazione della ricetta è di due minuti circa gli ingredienti sono caffè freddo latte intero freddo zucchero semolato gocce di cioccolato fondente e cubetti di ghiaccio diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare in 10 secondi, a velocità 10. riuniamo sul fondo del boccale lo zucchero. Aggiungiamo il caffè freddo. Il latte freddo, le gocce di cioccolato e i cubetti di ghiaccio. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità da 5 fino ad arrivare a 10 Il frappuccino è pronto, serviamolo in dei bicchieri. Frappuccino, grazie e alla prossima ricetta.